Di che scarpa si tratta? Quanto pesa? Allora, siccome ormai è mia e posso anche sbagliare, ti dico una Vaporfly Next Percent. Questa è domenica tipica da oratorio. Buongiorno Andrea, spero tutto bene. Stamattina non sono riuscito ad incontrarti perché domani pubblichiamo questo video di Nike. Mi è appena arrivata una scatola. Eh, che contiene una scarpa che secondo me ti piacerà tantissimo è un regalo che personalmente ti faccio eh, come al solito devi aprire la scatola con nike è abbastanza semplice dire quanto pesa e di che scarpa si tratta e poi eh, la proverai dietro al coniglio come al solito sempre i bread pizza o Senti, ma questa me la regali te, arrivano con i coffee o con i... Questa te la regalo io, speriamo però che ci possano essere ulter ulteriori coffee in modo tale che poi faremo altri unboxing e poi testeremo altre scarpe. Uh, io sto già puntando la chiodata nuova di Nike che non so se uscirà, ma... anzi no, non so quando uscirà e come si chiamerà e come sarà, ma sono sicuro che uscirà, quindi mezzo fondo eh, sto parlando. Tra l'altro Andrea mi hanno detto che non avevamo ancora fatto la recensione completa delle Zoom Fly 4 mi hanno in italiano si dice cazziato, quando la faremo? <ride> eh, la facciamo presto, per di più oggi ho fatto, gli ho dato l'ultima botta per capire un attimino eh, ho cambiato un po' anche opinione sulla scarpa in bene forse e... sai che cosa dobbiamo fare anche la classifica delle chiodate perché qualcuno adesso mi sta ci sta chiedendo questo è vero, non me lo sto inventando come dici sempre <ride> l'amico di, <ride> di Instagram e di Facebook mi ha chiesto davvero le scarpe per correre le campestri forse visdivo vecchi qualcosa avevamo detto però potremmo anche farlo va bene allora preparati che ti tiro la, mm. la scatola no ah, ecco se mi tiravi il pacco era un'altra roba Porca, ma questa è l'acciaio da malissimo, l'ho preso al volo. Sì, questo è facilissimo, le metto via. Non ti servono le chiavi in nessun modo. Vai. Guarda, ah non devo guardarle però, giusto? Devi indovinare di che scarpa si tratta, beh, sappiamo che è Nike, quindi per te secondo me è abbastanza facile. Aspetta, ma siccome me le regalate, posso anche sbagliare il peso e la. Puoi sbagliare tutto, tanto sono sicuramente tue. Il colore, purtroppo, <ride> purtroppo. Eh, ma il colore Però, serve. Ormai sembra una perculata, perché le scarpe per me sono nere sempre, ma non ci sarà neanche un pizzico di bianco, immagino, sarà tutta nera. Di che scarpa si tratta? Quanto pesa? Bello che l'ho guardata anche ma col sole in faccia non riesco a capire che scarpa è. Sicuramente c'è React. Corretto. E sicuramente è Flying It. Sicuramente hai fatto il post su Instagram, sulle storie di Instagram tra le scarpe che non abbiamo recensito ma in effetti non so per qual motivo abbiamo deciso di non recensirla ed è stato un motivo stupido eh, comunque la Infinity React 2 Sì assolutamente assolutamente. Bella Non so perché non l'abbiamo recensita credo che era anche perché la pomero era abbastanza duretta e questa qua rimaneva la scarpa morbida dopo la, la invincible che è stata la scarpa del secolo e quindi boh in effetti stupidamente non l'abbiamo recensita ripeto non, non, non mi ricordo neanche il motivo forse perché era già uscita da un po e ci eravamo persi il giro poi l'ultima volta ne abbiamo parlato e ci ho detto che ero rimasto praticamente senza scarpe ammortizzate e allora hai preso la palla al balzo e a questo punto quanto tempo mi dai per fare 200 km? una settimana e mezza, due settimane e due poi Due settimane, due settimane, no, Perché poi tra l'altro non ho capito perché il coniglio si posiziona sempre strategicamente dietro di te o dietro qualunque persona che faccia un video. Però io sono furbo perché metto l'85.000, quindi non, non, lo, non lo si vede. Stai parlando arabo per me, io sto guardando la scarpa. Provala, dimmi se secondo te stesso numero o mezzo numero in più e poi dopo la provi qua nel giardino e mi dici le tue prime sensazioni. Sto leggendo l'inglese, sto traducendo, uh, ma questa che mi sembra un'ottima scarpa, ah, ci sono le, le calze di Rick e Morty, non so se si sono viste, super fasciante, aspetta che guardo la telecamera. Aspetta che riesco a allacciarmene. Confermo stesso numero. Confermo che è molto precisa sul collo del piede e tutto il resto. Vabbè, dopo, il resto lo dico dopo la corsa perché già solamente mettendola al piede mi sto accorgendo di tante cose. Ci vediamo tra qualche minuto e poi eh, mi saprai dire cosa ne pensi. Va bene, vado, mi metto su anche l'altra. Andrea, che dire? Secondo me, dal mio punto di vista, queste scarpe hanno il loro perché, soprattutto che adesso sono scontate al 50% su Nike, metto il link qua sotto nel caso in cui le voleste comprare. Dal tuo punto di vista, cosa ne pensi della stabilità di questa scarpa? Allora, intanto appena l'ho messa al piede ho sentito subito che era stabile. Qua guarda dove c'è il baffo. Uh, già se... Il baffo è strano perché è una plastica fortificata, che si può dire, c'è tutta questa zona qua poi che, che mantiene il, il tallone fermo, saldo, questo ultimo pezzo della, della conchiglia morbido, invece tutto il resto è duro. Non sto spingendo, non ho la forza di Hulk, ma lo sto spingendo. Ed è una scarpa molto più, più dura rispetto alla Invincible, molto più dura rispetto alla Invincible. Mi ricorda eh, in camminata barra corsetta la, la Pegasus 38. Sì, fa sicuramente meno casino il battistrada e invece cosa appunto ne dici del battistrada con questa struttura un po' particolare allora la struttura particolare è quella del, del fly knit e eh, sì, del fly del react zona a tallone vabbè è come è solamente stilistico mentre davanti ci sono un po di zigrinature secondo me daranno un buon grip alla scarpa. Adesso la testeremo subito su pista bianca, magari a ritmi diversi. Invece cosa dici dell'intersuola React rispetto invece alla Zoom X? Poi chiaramente se questo video dovesse raggiungere in una settimana 3000 views, settimana prossima ti impegni, facciamo la recensione di confronto tra l'Invincible e l'Infinity. Secondo me è un video doveroso anche perché le Invincible si stanno praticamente distruggendo. Sono già arrivata a fine vita, le ho testate un bel po'. Eh, beh, tra React e Zoomix c'è una differenza abissale in di morbidezza, e in questo caso adesso do, dobbiamo capire anche in reattività. Perché comunque il, lo Zoomix mi aveva lasciato incredibilmente sorpreso sulle, sulle Invincible. Sembravano scarpe da pista. Eh, devo capire questo, sicuramente c'è tanto REACT, dovrebbe essere REACT premium, perché eh, quello base c'era sulle LEGEND REACT per dire che era plasticona e bisognava vedere qua come... Il, il miglior REACT credo che ce l'abbiamo sull'Infinite. L'ultima domanda che ti pongo invece è relativa alla tomaia. Maia in Fly Knit che però è diversa secondo me rispetto a quella del Vaporfly 4% cosa ne pensi e mi sembra più stabile sicuramente è più carrozzata cioè orca forse la Epic un po' in avampiede me lo ricorda eh, però la parte posteriore è molto molto molto carrozzata la scarpa da lento quindi Uh, abbastanza leggera nell'avampiede, nell anzi ci sono i trafori, vabbè, voi non lo vedete, ci sono i trafori ed entra la luce, quindi eh, credo che sia abbastanza leggera, ovvio ne era in estate abbastanza un problema, ma abbiamo, credo che prima di, di maggio si era già consumatissima e, e niente, ripeto, nella zona del tallone invece è molto carrozzata, molto strana invece la soletta, che non, non si può levare, è incollata la scarpa e mi sembra anche super super minimal rispetto alle altre sembra quasi 2-3 mm, le altre secondo me sono 5-6 mm. Ti sei dimenticato di dirmi quanto pesa, non l'abbiamo pesata, l'ultima cosa che ti chiedo è appunto questa. 2,70 mm. Vabbè poi lo vediamo, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, spero di vederti prima delle 5 mulini. Mm, ma Chi vivrà vedrà, comunque ci dovremmo vedere eh, Forse potrebbe esserci anche la sorpresa Poi te ne parlerò, vediamo un attimino Va bene, ciao Ciao